Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Anzitutto auguri di ogni bene per questo nuovo anno che inizia, ponendoci sotto il manto di Maria che veneriamo con il titolo di Madre di Dio. In lei infatti, per opera dello Spirito Santo, il verbo si è fatto carne, Dio ha preso la nostra umanità. Noi vogliamo affidarci a lei con rinnovato amore. Certi della sua materna intercessione e guardare a lei come modello di credente e dal Vangelo vogliamo cogliere una sua attitudine fondamentale per seguire Gesù e crescere umanamente e spiritualmente vediamo un po siamo a Betlemme Gesù è appena nato e vi sono con lui Maria e Giuseppe a un tratto ecco arrivare dei pastori che riconoscono in quel bambino il salvatore e narrano quanto era loro accaduto a cominciare dalla visione dell'angelo. Tutti furono presi da stupore, ma Luca ci dice che nel frattempo Maria custodiva queste cose meditandole nel suo cuore. Ora, a un livello più immediato cosa ci viene in mente? Che Maria era una donna riflessiva, ed è vero, e qui abbiamo un primo punto importante. Se vogliamo crescere è importante curare la vita interiore. Attenti, noi a volte confondiamo due termini, vita interiore e vita spirituale. La vita interiore è il contatto con se stessi. La vita spirituale è vivere in relazione con Dio, guidati dal suo Santo Spirito. Le due si avvicinano molto, perché chiaramente il primo luogo di una relazione seria e profonda con Dio è la nostra interiorità. Qui stiamo partendo dalla cura della vita interiore, cioè aver contatto con noi stessi. Vedete, noi rischiamo di fare tante cose, di attaccare il cuore qui e lì, di correre, ma lasciare indietro la nostra anima, di perdere di vista il senso per cui agiamo e soprattutto rimanendo degli estranei a noi stessi. Quante volte, in sede di dialogo, di accompagnamento spirituale, capita di incontrare persone ignare dei motivi per cui stanno male, poco abituate al contatto con se stesse, perché ho agito in questo modo? Perché ho reagito così? Cosa sto cercando? Questo sentimento che coltivo dove mi porta? Questa relazione che vivo mi rende felice? È sana o è malata? Dare un nome a ciò che ci abita? Dare un nome alle proprie paure? Ammettere le proprie difficoltà? Riconoscere i propri bisogni? Insomma, riscoprire la propria interiorità? cammino indispensabile per crescere e per vivere un rapporto bello, serio e profondo anche con Dio. A tal proposito sono molto belle le parole di un famoso autore spirituale, Michel Quast, che diceva così L'uomo che non è più padrone di se stesso si lascia andare, passa davanti alla porta senza mai osare di entrare in casa sua. Se hai paura di fermarti, è perché hai paura di incontrarti e se hai paura di incontrarti è perché non sei più in intimità con te stesso, non ti conosci più, temi i tuoi rimproveri e le tue esigenze. Non hai tempo per sostare? Sii leale, vi sono sempre dei momenti di vuoto nelle tue attività. Non affrettarti a colmarli cercando il chiasso, un giornale, una conversazione, una presenza, quando puoi concederti un momento di silenzio, non mettere subito una canzone, fermati. Se ti fermi è per prendere coscienza di te, riunire tutte le tue forze, riordinarle e dirigerle al fine di impegnarti tutto intero nella tua vita. Non ti riconoscerai né ti comprenderai appieno se non nella luce di Dio. Quando dai un appuntamento a te stesso, tu dai contemporaneamente un appuntamento al Signore. Nel corso delle tue giornate, cogli le occasioni che la vita ti offre per riafferrarti e comunicare con Dio. Non ammazzare il tempo per breve che sia, è un dono della provvidenza, il Signore vi è presente. Ora, miei cari, la via dell'interiorità è il primo passo, ma c'è di più. Luca ci dice che Maria custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Abbiamo dei termini in greco molto importanti. Anzitutto, Maria custodiva queste cose. Cose è indicato con remata, che si rifà al dabar ebraico, che vuol dire sia parola sia avvenimento. E poi traduciamo con custodiva un verbo composto, siuntereo. Che vuol dire tenere insieme, ecco appunto custodire. Nell'Antico Testamento in greco prende l'ebraico shamar, un verbo usato per indicare l'attenzione amorosa alle parole del Signore, la custodia dell'alleanza con Lui. Quindi Maria custodiva nel suo cuore le parole di Dio e gli avvenimenti significativi che viveva. L'altro verbo è meditare. In greco abbiamo il verbo siumballo, da cui simbolo, che letteralmente significa mettere insieme, soppesare, valutare. Potremmo dire che significa mettere insieme i vari elementi o aspetti di una situazione alquanto enigmatica al fine di interpretarla, di darne una retta spiegazione, di, di farne l'esegesi, potremmo dire. Ecco, Maria cerca di capire, nella trama del reale, il disegno che Dio sta portando avanti. Cerca di cogliere il significato profondo degli avvenimenti alla luce della parola del Signore. Abbiamo qui, miei cari, uno spaccato del cammino di fede di Maria. Anche lei non aveva tutto e subito chiaro. Anche lei non poteva comprendere tutto il disegno di Dio in un colpo solo, ma si è fidata, si è lasciata condurre passo dopo passo. Quanto è importante guardare a lei e imparare da lei. Aver fede significa poggiarsi sul Signore, fidarsi di Lui, lasciandosi condurre da Lui anche quando non tutto è chiaro, anche nei momenti in cui incontriamo difficoltà, sapendo anche attendere lasciando che ogni cosa si sedimenti, venga vagliata e si riveli nella sua vera portata, avendo la sua parola come bussola, i sacramenti come nutrimento, la sua chiesa come sostegno e riferimento. Molto bello a tal proposito un esempio che faceva padre Pio, raccontava di quando era piccolino, che giocava a terra e vedeva sua mamma che cuciva. Dal basso lui vedeva dei ricami ma non capiva bene cosa fossero. Allora chiedeva alla mamma e la risposta era Aspetta figlio mio e vedrai. Dopo un po', quando la mamma finiva il ricamo, prendeva in braccio suo figlio e gli faceva vedere il bellissimo ricamo fatto. Ecco, così è un po' con noi il buon Dio. Lui è all'opera, vuole intessere con ciascuno una storia d'amore bellissima, ma ci ha chiesto anche di saper attendere, perché non tutto è immediatamente chiaro. Spesso le cose si chiarificano passo dopo passo in pienezza, quando saremo in cielo". Cari fratelli e sorelle, anche noi siamo chiamati a generare Cristo nella nostra vita, a far sì che la sua parola si faccia carne in noi, a compiere il suo disegno d'amore. Perciò Dio che ci ha a cuore semina nella nostra storia tante mollichine di grazia, passatemi l'espressione, parole, avvenimenti, incontri. Cose che magari lì per lì non riusciamo a cogliere fino in fondo, ma che si possono rivelare indicatori preziosissimi per realizzare la nostra vocazione, la nostra missione. Ad esempio, quanti genitori che hanno figli e figlie che poi magari si sono consacrati avevano ricevuto già dei segni quando loro erano piccoli? Quante persone nel tempo illuminate dalla grazia hanno colto dietro intuizioni che portavano nel cuore sin da piccoli? parole che si sono incise nel cuore, incontri particolari, eventi belli o anche dolorosi, una tappa, una svolta, una preparazione in vista di qualcosa di più grande. Ecco perché, come diceva Santa Chiara, è importante custodire le grazie ricevute e farne memoria. Sono come piccole luci disseminate qui e lì per condurci e rischiararci nei momenti di buio. Mi piace concludere con una immagine molto bella Piccola sorella Magdeleine, la fondatrice delle piccole sorelle di Gesù, della quale Papa Francesco ha avviato il processo di beatificazione, faceva un sogno ricorrente che per pudore non aveva mai voluto enfatizzare. Lei stessa diceva che da diversi anni sogno come se la vedessi una nuova immagine della Madonnina, non una Madonna che stringe teneramente fra le braccia il suo piccolo Gesù, ma che invece lo porge al mondo. E il suo piccolo Gesù ha solo qualche mese, è avvolto in fasce e così, sdraiato fra le sue mani, Maria lo porge con un gesto che dovrebbe essere così eloquente che tutti abbiano voglia di prenderlo. E invitava gli artisti a rappresentarla proprio così, felice di offrirlo, nell'atto di tenderlo a tutti quelli che vorranno prenderglielo. Cari fratelli e sorelle, tutta la vita di Maria ha avuto un centro, il Signore Gesù, accoglierlo, custodirne la parola, gli avvenimenti e seguirlo fino in fondo, perdonarlo agli altri, che anche questo possa essere il centro della nostra vita, per essere segno e strumento del suo amore che salva. Che il Buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.